a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a fare il cambio dell'armadio scusatemi per le luci ma purtroppo oggi piove e l'illuminazione è quella che è comunque andiamo subito a vedere come io realizzo il cambio dell'armadio, lo faccio con calma senza um, stress, i consigli sono pochi, molto semplici ma spero che comunque possano Tornarvi utili nel cambio dell'armadio ogni uh, stagione insomma Quello che faccio io prima di tutto è prepararmi tutto il necessario a portata di mano A questo punto quello che vado a fare io è di fare una scatola alla volta, quindi prendo la prima delle mie scatole che come vedete è non piena di più e la vado a svuotare nel letto. Quindi adesso prendo tutta la roba che c'è dentro la scatola e la metto nel letto in questo modo, avrò una scatola vuota eh, da riempire con la roba che c'è nel armadio. Adesso vi mostro bene. Allora, partiamo svuotando la scatola. Questo è tutto quello che c'era all'interno della scatola. Utilizzando questo metodo eh, per piegare le cose ci sta davvero un sacco di roba. Questa è la scatola vuota e questa è tutta la roba che eh, c'era all'interno della scatola e come vedete è tantissima. Negli ultimi due anni... Ho adottato questo nuovo metodo per piegare eh, i vestiti è il metodo utilizzato da con marie, che probabilmente avete già sentito parlare eh, un milione di volte e se volete vi faccio un video a riguardo non riguardo al metodo con marie ma riguardo al metodo di come l'ho personalizzato io il suo metodo perché eh, ci sono molte cose eh, che lei insegna che io utilizzo ma altre con le quali non mi trovo bene e che ho diciamo rielaborato in modo che possano adeguarsi di più a me. E appunto il metodo che utilizzo per piegare è quello di Comari. Come vi ho mostrato nella clip di prima, sono piegati in un modo particolare. Mi piace questo metodo di piegatura per diversi motivi. Il primo è che ci sta davvero tanta, tanta più roba nei cassetti e come avete visto anche nello scatolone perché quello è tutto quello che c'era all'interno dello scatolone e sebbene lo scatolone sia eh, abbastanza grande eh, in ogni caso se la roba fosse piegata in un'altra maniera eh, occuperebbe molto molto più spazio e potete fare la prova a casa da soli, ve lo assicuro perché quando ci ho provato la prima volta sono rimasta scioccata e ehm, immediatamente lo spazio nell'armadio è praticamente raddoppiato un altro motivo per cui mi piace questo metodo di piegatura è che la roba sta in piedi da sola come avete potuto vedere e quindi quando andate a tirar fuori la roba dall'armadio eh, i vestiti non cadono ma rimangono in piedi rimanendo quindi sempre ordinati eh, mentre nell'altro caso nel modo classico in cui io ho sempre piegato la roba eh, quando si tira fuori eh, un indumento eh, inevitabilmente qualcosa eh, crolla e quindi poi se siete bravi e la rimettete subito a posto eh, non, non cambia nulla ma se siete come me che di solito sono sempre di fretta e dico ok lo sistemo dopo eh, nel giro di una settimana l'armadio è eh, in disordine eh, altro motivo per cui mi piace questo metodo di piegature perché ho subito eh, bene in vista tutti i miei vestiti ehm, quindi ehm, ho una visuale completa di eh, quello che ho, mentre con eh, il metodo che utilizzavo prima eh, si vedevano soltanto diciamo, quelle in cima alla pila di vestiti e quello sotto si faticava eh, a vedere, stesso motivo per la quale è poi è anche più semplice andare a prendere eh, il vestito che ci serve, quindi ehm, una volta sistemati i vestiti nei cassetti o nell'armadio comunque, eh, e avendo tutta la visuale completa si va a prendere direttamente eh, il capo che serve e si vanno ad utilizzare comunque con un ciclo periodico diciamo più o meno tutti i vestiti cosa che non succede se invece vengono impilati in modo verticale perché in genere si tende ad utilizzare soltanto quelli in cima alla colonna quelli sotto ne si vedono e, e né ci si ricorda di averli e tantomeno si va a distruggere tutta la piglia di vestiti per prendere l'ultimo per capirci questo metodo assolutamente mi ha rivoluzionato eh, la vita dunque tornando al cambio armadio quello che faccio ora è eh, svuotare il primo cassetto il primo cassetto e lo vado a eh, inserire direttamente tutto all'interno della scatola mentre faccio questo passaggio se mi accorgo che c'è roba che non ho mai utilizzato nell'ultima stagione, la metto nel, nell'altro scatolone, quella che invece è con la roba che dovrò o regalare o vendere, o comunque dar via. Sempre in questo passaggio, se mi accorgo che c'è roba bucata o roba macchiata, la metto ehm, all'interno di una borsa in modo da portarle o eh, dal sarto o comunque in eh, lavanderia. Quindi prendo il mio scatolone vuoto e comincio con il mio lavoro. Prima il secondo cassetto rispetto al primo perché in questo cassetto come vedete ci sono i maglioni più pesanti, quelli di lana e anche con il collo alto che in questo periodo assolutamente non utilizzerò più. Quindi comincio da qua. se mentre svuotate il cassetto vi rendete conto che ci sono cose che volete ancora tenere perché comunque ancora non c'è caldissimo qui quindi qualche felpa e, qualche maglio, e un paio di maglioncini l'itero nel cassetto eh, li, li mettete sul letto in una zona separata da, da quella estiva insomma che poi eh, quando andiamo a riempire di nuovo andiamo a sistemare tutto A questo punto il mio cassetto è completamente vuoto, quello che vado a fare ora ovviamente è pulirlo. Ora che è anche pulito, quello che vado a fare è eh, scegliere che cosa mettere all'interno di questo cassetto. Nel mio caso... Questa, in questa parte dell'armadio voglio mettere tutte le cose che eh, ho bisogno di tenere a portata di mano ogni giorno, quindi ci sono tutte le cose che utilizzo ogni giorno in linea di massima. Nell'ultimo cassetto tengo eh, i pigiami, i vestiti che eh, tengo quando torno a casa, tengo i vestiti eh, da, da usare in casa. Nel secondo cassetto tengo tutte le parti eh, sotto eh, dell'abbigliamento, quindi shorts, leggings... E gonne nel primo cassetto invece eh, tengo le canotte, le t-shirts eh, e comunque tutte eh, le parti eh, superiori del, dell'abbigliamento e poi come vedete ci sono anche le borse ed eventualmente eh, le giacche un altro metodo che utilizzo io per riempire il cassetto arrivati a questo punto se devo eh, svuotare una sulla scatola quindi ho tempo eh, soltanto per svuotare una sola scatola, divido i vestiti appunto in sopra e sotto e tengo eh, per dire i, G... i pantaloni eh, alla destra del cassetto e ehm, le magliette invece a sinistra in modo che poi quando andrò a liberare un, uh, un altro cassetto potrò immediatamente andargli a sistemare nel loro posto. Se invece ho tempo per aprire un'altra scatola, tolgo dalla roba che ho messo sul letto tutte e gli tutti i capi che mi servono, quindi nel mio caso tutti i pantaloni, e li vado a mettere nel cassetto eh, per poi, eh, una volta che ho svuotato anche l'altro cassetto, lo vado a riempire insomma con la roba che è rimasta riempito il cassetto con tutti gli shorts i leggings e le gonne eh, quello che vado a fare adesso è ordinarli in base al colore se siete più furbi di me lo fate direttamente mentre riempite il cassetto e adesso ho diviso tutti gli shorts in ordine di colore partendo dal nero poi i jeans e poi quelli rossi rosa grigio e bianco quello è un paio di pantaloni sportivo, quindi lo tengo da un'altra parte del cassetto e questi sono tutti i leggings che sono un'altra zona del cassetto. Ora vado a fare lo stesso procedimento con tutto il resto. Comunque che aprirò scatole il cassetto andrà a riempirsi, quindi alla fine del video vi farò vedere il risultato uh, finale. A questo punto ho riempito il mio cassetto, un altro consiglio che vi posso dare sul come scegliere cosa tenere e cosa buttare dei vestiti che avete, un consiglio che posso darvi è per esempio per quanto riguarda i vestiti piegati di tenerli tutti da un lato del cassetto e ogni volta che andate ad utilizzarli metterli dal lato opposto, vi ritroverete alla fine della stagione con tutti i vestiti che avete utilizzato da una parte del cassetto e quelli invece che alla fine della stagione per un motivo o per l'altro eh, non avete usato dall'altro lato del cassetto ecco eh, questo è un, è un modo molto veloce per eh, capire quali sono effettivamente i capi che vi piacciono e che eh, utilizzate quindi ehm, alla fine andrete a tenere tutti i vestiti che avete utilizzato e che avete tenuto da una parte del cassetto e andate a regalare quelli che sono finiti, che sono rimasti nello stesso lato, dall'altro lato del cassetto. Una tecnica simile la vado ad utilizzare anche per i capi appesi, ma quello lo faccio appena andiamo a sistemare con la zona lì. Quindi a questo punto questo cassetto l'abbiamo finito, Vado a svuotare questo all'interno della scatola che comunque è eh, ancora eh, mezza vuota, così nel frattempo avrò anche lo spazio per eh, sistemare la roba che mi manca. a questo punto sono gli stessi quindi vado avanti finché non ho finito tutti i cassetti la scatola è piena quindi semplicemente la chiudo e questa può andare direttamente nell'armadio fino al prossimo anno e qui ho cominciato a sistemare appunto le canotte i pantaloni e adesso vado a sistemare i pigiami. Ok, ho svuotato un altro scatolone, anzi in realtà sono due e quindi adesso ho lo spazio per mettere a posto tutti i giubbotti che comunque durante l'estate utilizzerò, terrò soltanto quelle in pelle e quelle in jeans e quelle leggere dunque questa parte dell'armadio l'ho quasi finita, mi manca la parte sopra ma la faccio in un secondo momento perché il resto dei giubbotti è nell'angolo, l'ultimo pezzo dell'armadio passo ora alla parte preferita che è quella della roba appesa quindi ci spostiamo da questo lato qui ci sono tutti i miei abiti e qua ci sono le gonne qui dentro ci sono ancora i jeans che se avete visto l'ultimo cambio armadio eh, erano lì in pausa diciamo per provarli, adesso è arrivato il momento di provarli uno per uno e decidere quali tenere e quali buttare via, quindi questi li tolgo da qua e li metto nel letto insieme alle altre cose, continuo con il mio cambio dell'armadio e poi vado anche a sistemare questa cosa dei jeans. Non so se in questo video volevate anche curiosare nel mio armadio e quindi vedere quali sono i miei vestiti ma nel caso fatemelo sapere giù nei commenti che io realizzerò eh, un altro video in cui vi porto un po' alla scoperta dei miei vestiti queste adesso le tolgo dal pendino, le piego e le metto dentro le scatole Alcune donne le ho tenute qui dentro perché non sono proprio invernali, e invernali, sono un po' più leggere non sono neanche estive, ma diciamo che per la primavera la mezza stagione va bene Adesso portiamo fuori tutti questi jeans. Ok, passiamo agli abiti. qualcosa dentro l'armadio perché un po' è roba di mio marito perché lui non ha il bastone per apprendere la roba e quindi la mette qua e poi gli altri sono vestiti tipo questo che è in felpa e quindi ancora per la mezza stagione sta oppure la camicia in jeans lunga che anche questa va bene sia come abito che come camicia e adesso prendo tutti quelli che ci sono nel, nel letto e li vado ad appendere. Scusatemi, ma incomincio ad essere un po' stanca. Per quanto riguarda il trucchetto degli abiti appesi quello che vi posso eh, suggerire è di appendere tutti gli appendini eh, al contrario, poi ve lo faccio vedere meglio in un close up e eh, quando invece andate ad utilizzarli e li riappendete nell'armadio andate ad appenderli invece questa volta con l'appendino dritto, in questo modo alla fine della stagione tutti gli appendini avrete dentro l'armadio dritti faranno parte di quei capi che avete utilizzato e quindi che potete tranquillamente eventualmente tenere per l'anno successivo. Tutti quelli invece che sono rimasti al contrario vuol dire che sono abiti che durante la stagione non avete utilizzato e quindi potete considerare il fatto di venderli o di regalarli. Ecco questo è il metodo che vi spiegavo praticamente se mettete le grucce al contrario e poi quando utilizzate il capo le riappendete dritte alla fine della stagione vi renderete conto che ci sono alcuni appendini che sono rimasti nella posizione iniziale quelli sono abiti che non avete usato quindi potete benissimo darli via ok a questo punto anche se non sembra sono a buon punto ho già finito questa parte di armadio e questa completamente poi alla fine deciderò Uh, se togliere qualche altra giacca o se tenerle qua ma credo che in di massima resterà così borse sistemate cassetti riempiti e alla fine come vi ho detto vi faccio vedere tutto un giro veloce qua fatto ora mi manca l'ultima parte dell'armadio che è proprio in fondo verso l'angolo dove ci sono tutti i giubbotti i cappotti e anche tutti i cassetti qua davanti ma eh, di questi cassetti qua ne svuoterò soltanto due perché negli altri c'è l'intimo e quindi continuo ad usarlo anche adesso. Questi cassettini che sono sempre dentro uh, all'armadio eh, vado a svuotare anche questi perché ci sono i cappelli, sciarpe, i guanti eccetera eccetera. E dentro questi cassetti andrò a mettere al posto di queste cose i costumi. Nell'angolo lì sotto in fondo ci sono anche gli stivali, sia quelli corti che quelli più alti, ma vado a farli in un secondo momento quando andrò a svuotare poi anche la scarpiera. I cassetti devo svuotare questo che è pieno di maglioni pesanti e poi ehm, togliere metà di questa roba che è tutta roba pesante mentre l'altra metà sono jeans e pantaloni estivi dunque faccio un aggiornamento veloce così poi finisco di mettere a posto tutto e vi faccio vedere il risultato finale dell'armadio il letto è ancora strapino di roba questa parte, eh, la prima parte dell'armadio è finita, quella dietro di me anche l'ultima parte invece è eh, momentaneamente in pausa e i cassetti sono completamente svuotati e pronti per essere riempiti di nuovo con la roba che mi rimane. E niente, a questo punto finisco di mettere a posto tutta la roba sul letto e a riempire le scatole per portarle via e alla fine vi faccio vedere tutto. Dunque, ho finito di sistemare tutto l'armadio, ora vi faccio vedere il risultato finale. Partiamo dicendo che questa roba la devo eliminare, ma finché non so dove metterla rimarrà in pausa qua dentro l'armadio qui alla fine ho lasciato appese tutte le mie giacche però ho aggiunto anche la parte da appendere di mio marito che era dentro l'armadio ad angolo sotto ci sono tutte le mie borse e eh, ho aggiunto anche questo pezzettino qui che sono delle maglie eh, con le maniche lunghe e con le maniche a tre quarti che anche queste sono qui eh, momentaneamente perché quando andrò a svuotare il cassetto dei maglioni andrò ad inserire queste perché al momento non ho spazio. Nei cassetti, allora il primo cassetto è pieno e strapieno di t-shirt tutta la prima fila e canotte e top per quanto riguarda la seconda fila come vi dicevo prima vedete che con questo metodo qui eh, i vestiti sono tutti a vista quindi si va a prendere direttamente quello che serve perché c'è una visuale completa appunto di tutti i capi che abbiamo e anche andando a prenderlo dal cassetto non si rischia di ehm, far cadere tutto o di mettere in disordine e eh, un'altra cosa che vi dicevo che avendo tutti a vista si riescono ad utilizzare tutti i capi invece che utilizzando diciamo le pile i vestiti in pila in colonna eh, in genere si tende a utilizzare solo quelli in cima secondo cassetto qui ci sono tutti i pantaloni ho scelto eh, di mettere nella prima fila tutti gli shorts e invece in quella dietro tutti i leggings Un'altra cosa che vi dicevo, e qui si nota decisamente meglio, è che nei cassetti ho messo tutto in ordine di colore. Oltre a fare più bello visivamente, ti dà anche la possibilità di scegliere eh, direttamente nella sezione del colore che preferisci, tra tutti i capi che hai di quel colore. Per esempio nella parte dei jeans, se sono un po' sparsi, magari qualcosa può scappare dalla vista, mentre così tutti nello stesso posto ho... Ehm, perfettamente idea di quali sono eh, i pantaloni a jeans insomma che ho a disposizione ultimo cassetto qui sotto ci sono tutti appunto i pigiami e eh, i vestiti che uso per casa qui eh, per la precisione ci sono tutte le magliette e tutti i pantaloni lunghi mentre dietro ci sono tutte le cose corte quindi pantaloni corti e eh, magliette con le maniche corte che non che eh, non utilizzo ancora, ma che utilizzerò tra un mesetto circa. Per quanto riguarda l'armadio ad angolo, ho lasciato più o meno come era prima, infatti nella parte superiore ci sono eh, tutte le gonne corte, mentre nella parte sotto ci sono tutti eh, gli abiti, l'unica cosa che ho cambiato è quell'angolino lì dove ho messo um, i vestiti per lo sport quindi le cose per il fitness qui nell'angolo qui nella parte finale dell'armadio anche non è cambiato molto alla fine gli stivali ho deciso di lasciarli lì qui ho messo tutte le giacche più leggere però quelle più lunghe che dall'altra parte non mi stavano e qui ci sono i miei trench che vanno bene anche per l'estate perché sono leggerissimi. E alcune giacche appunto un pochino più pesantine che vanno bene in questo periodo. E nel cassetto prima c'erano i cappelli, le sciarpe, e i guanti. Ora ci sono i costumini per il mare. Andiamo ai cassetti. Qui eh, appunto c'è il cassetto di cui vi parlavo prima, quello con i maglioni. Qui ci sono le felpe più pesanti che ancora un po' alla mattina servono, mentre qua ci sono i maglioncini, quelli più leggeri in cotone. Questi qua magari rimarranno anche nel cassetto, ma quando eliminerò questi andrò a mettere qui le magliette che sono nell'armadio dall'altra parte. Ultimo cassetto... Qui dentro alla fine ho fatto tutto eh, il declutter dei jeans e questi sono quelli che mi sono rimasti e questi sono i classici jeans questi sono quelli neri e questi sono quelli più leggeri quelli estivi quelli bianchi quelli con il tessuto più fino insomma per quanto riguarda il resto queste sono le scatole che ho riempito, in realtà erano tre, ma una è già finita al posto. Mi sono già occupata anche del, dei capi da regalare e da vendere, e per quelli ho riempito eh, l'intero baule della macchina, quindi sì, insomma, sono molto molto soddisfatta. Oh. Ultimo consiglio che a questo punto vi posso dare è di utilizzare la roba di, da regalare e da venderla ovviamente per fare beneficenza ma eh, quella più bella o quella per la quale avete speso più soldi per acquistarli ritornateli a vendere e eh, con i soldi che eh, guadagnate eh, utilizzateli per riacquistare i capi nell'armadio che vi rendete conto vi mancano insomma. E niente, con questo è tutto, io spero di esservi tornata utile, lasciate un mi piace al video per sostenermi e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ricordatevi di attivare la campanellina perché quando non sono costante eh, verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video sul canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!